Buongiorno a tutti, eh, vorrei in questo video finale diciamo così, chiudere l'ultimo argomento che eh, ci eravamo lasciati in sospeso, cioè il laboratorio 13 che abbiamo fatto eh, sotto forma di simulazione d'esame eh, e diciamo così, vorrei condividere con voi una soluzione possibile eh, al, al laboratorio 13, quindi alla seconda simulazione d'esame che abbiamo fatto visto che non abbiamo avuto tempo di farlo nelle lezioni diciamo così aggiungiamo questo video come appendice ehm, quindi avete avuto già modo sicuramente di, di provare gli esercizi ehm, quindi andiamo già abbastanza mirati su quelle che possono essere soluzioni vediamo prima i tre esercizi di eh, teoria per poi passare all'esercizio di programmazione ehm, allora, il primo esercizio di teoria, la prima domanda di teoria, ci chiedeva di elencare in ordine crescente dal più piccolo al più grande eh, una serie di numeri binari eh, codificati in complemento 2 su 6 bit. Mm? Vediamo se riesco a ingrandire magari una, un pochino in più il testo, anche se eh, diciamo così, esteticamente diventa più brutto, ma perlomeno dovrebbe essere più facilmente leggibile. Um, allora, eh, qui ci chiede di ordinare dei numeri dal più piccolo al più grande in complemento 2 su 6 bit Beh, su 6 bit verifichiamo che sono tutti su 6 bit e quindi non ci sono eh, inganni o trabocchetti eh, i numeri sono codificati in complemento 2 quindi innanzitutto io posso già distinguere tra i numeri negativi eh, e tra i, numer e i numeri positivi. Mm? Eh, I numeri negativi sono li ricopio 111, eh, il primo è negativo perché inizia con 1. Il secondo è positivo perché inizia con 0, indipendentemente dal valore chiaramente. No? Poi, abbiamo un altro, poi ci ragioniamo sul valore, ma perlomeno lo dividiamo per nostra comodità. Eh, poi c'è lo 0 che sta in mezzo ovviamente, che non è né positivo né negativo. Eh, poi c'è 0, 0, 1, 1, 1, 1. è 5, 1, seguito da 5, 1 e poi ci sarà tutti i 1. Eh, ancora uno, manca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ci sono già tutti eh, allora. Qui ho semplicemente diviso no, eh, positivi da negativi, tanto per comodità, eh, per poterci ragionare separatamente. Ovviamente i negativi verranno tutti prima dei positivi, eh, però ah, tra di loro devo un attimo ordinarli. Allora, questa, la combinazione 0000 chiaramente corrisponde allo 0 e quindi sarà sicuramente dopo i negativi e prima dei positivi. Tra questi due numeri positivi chiediamoci qual è più grande. Tra questi due numeri positivi eh, il più grande sembra proprio il secondo. No? Eh, poi se volete possiamo metterci qui e fare i conti eh, e convertirli dalla base 2 alla base 10. Ricordate che all'esame potete avere un foglio di carta bianca su cui fare anche i calcoli in brutta. Però non ce n'è bisogno perché io vedo che qua c'è una potenza di 2 che c'è anche sotto poi c'è un'altra potenza di 2 che c'è anche sotto, quindi fin qua tutti uguali, ma poi qua ci sono tre zeri e qua ci sono tre uni, eh, e quindi di sicuro ci sono dei, dei termini, Nella sommatoria, no? che ci possiamo immaginare, la sommatoria dei, dei numeri binari, eh, eh, nel primo caso ho due termini, nel secondo caso ho due termini più altri tre, e quindi questo secondo è sicuramente maggiore. Quindi casualmente questi due sono già nell'ordine giusto, da più piccolo al più grande. Per quanto riguarda i negativi, si può fare lo stesso ragionamento, nel senso che ci ricordiamo che a meno del primo bit, che per il momento lo stacco un attimo perché non ci dia fastidio, che vale meno qualcosa, meno 2 alla quinta, ehm, gli altri hanno un valore positivo, quindi abbiamo anche qua una sommatoria in cui il primo termine è negativo, e sempre uguale, tutti gli altri termini sono positivi. E allora quali sono i termini eh, che pesano di più. Beh, sicuramente è questo che avrà tutta la sommatoria di tanti termini positivi. E quindi questo sarà tra i negativi il maggiore. Se uno lo converte in decimale, scopre che questo vale meno 1, che quindi ovviamente è il più eh, grande tra i numeri negativi. Eh, il più piccolo in valore assoluto, ma ovviamente in valore algebrico è il più grande. Poi abbiamo, eh, tra questi due, qui abbiamo un 1 nella posizione 0, 1, 2, 3, 4. 2 alla quarta e qui abbiamo uno 0 nella posizione 2 alla quarta, quindi il primo numero è, risulta maggiore del secondo, mh? perché c'è un termine positivo più 2 alla quarta che nel secondo caso non c'è. Eh, per come sono fatte le rappresentazioni posizionali, ehm, quando io trovo una differenza su una cifra più significativa, le altre non le vado neppure a vedere cioè se io anche in decimale se trovassi 9.374 e 5.890 una volta che mi fermo al migliaio 9.000 rispetto a 5.000 non mi interessa più centinaia, decine e, e unità perché possono solamente più arrotondare ma sicuramente non invertiranno la relazione maggiore e minore quindi eh, dove trovo una differenza già sulle cifre più significative mi posso fermare mm? eh, e quindi questo vuol dire che il primo numero sarà, il primo che ho scritto in realtà sarà eh, più grande del secondo quindi dovrò scambiare di posto adesso qua facciamo finta di essere sotto respondus che non ci fa fare copia e incolla e quindi lo riscrivo a mano quindi questo è l'ordine definitivo togliamo queste etichette negative e positivi togliamo questi spazi qua davanti eh, è l'ordine definitivo con cui eh, elencare la risposta corretta questo, dicevo, l'abbiamo fatto puramente ragionando sulla rappresentazione binaria senza necessariamente ehm, convertire in base 10. Se avessimo voluto convertire in base 10, l'avremmo potuto fare, eh, abbiamo visto che questo è 0, 1, 2, 3, 2 alla terza, meno 2 alla quinta, ok? 2 alla quinta è 32, quindi abbiamo meno 32 più 2 alla terza che fa 8, e quindi questo farebbe meno uh, um, 24 eh, ci saremmo potuto convertire questo in questo caso avremmo il meno 32 più 16 che fa meno 16 più 8 che fa meno 8 più 1 che fa meno 7 in questo caso eh, avremmo avuto meno 32 più 16 più 8 più 4 più 2, pardon, più, 2 più 1 che fa meno 1, questo fa 0, eh, qui invece avremmo avuto un eh, 16 più 8 che fa 24 e qui avremmo avuto un 16 più 8 più 4 più 2 più 1 che fa eh, 31, se non sbaglio i calcoli. Quindi anche convertendoli non è richiesto nel testo di indicare qua il valore decimale, okay? è richiesto solamente di riportare nell'ordine nell giusto i numeri binari. Quindi questo che ho messo tra parentesi sarà il contenuto, diciamo così, del nostro foglio di brutta, ma non è, non è da consegnare. Quindi che voi lo facciate eh, convertendo i numeri in decimale, che voi lo facciate ragionando sulla rappresentazione dei numeri, il risultato eh, corretto deve essere questo. Ok, passiamo alla seconda domanda. Eh, la seconda domanda è una domanda, eh, diciamo così, sulla parte di architetture e ci chiede quale o quali delle seguenti caratteristiche di un sistema di elaborazione viene influenzata dalla dimensione della Bus. E qui quale barra quali vuol dire che le risposte giuste possono essere una o più di una. Non fatevi ingannare quando vi chiedono di indicare tutte le risposte giuste sul fatto che debbano essere per forza più di una, magari solo una o addirittura magari sono zero, magari non ce n'è nessuna. Allora, ragioniamo sulle, eh, sulle risposte. Allora, l'address bus, ricordiamoci che permette di comunicare gli indirizzi che servono a leggere o scrivere i dati nelle varie periferiche da parte della CPU. Quindi, quando la CPU vuole scrivere una cella di memoria... Userà il database per indicare quale valore vuole scrivere e userà l'address bus per indicare qual è l'indirizzo della cella di memoria in cui scrivere. Viceversa, quando CPU vuole leggere, eh, dovrà eh, usare l'address bus per ricevere un dato dalla memoria o da unità di input, ad esempio, e l'address bus per indicare qual è l'indirizzo di memoria della cella che sta leggendo. Ok. Un address bus più grande mi permette di avere più indirizzi, esponenzialmente più indirizzi. Il numero di indirizzi, ossia il numero di celle di memoria, è 2 elevato alla dimensione dell'address bus. Eh, okay? Questo cioè, ce lo ricordiamo dalla teoria. Adesso proviamo a matcharlo con, ehm, con eh, la, eh, le risposte proposte. Allora, il numero di registri presenti nella CPU. Allora, il numero di registri presenti nella CPU sono interni alla CPU. Eh, e non, hanno un non sono indirizzati con celle di memoria sono registi predefiniti normalmente sono in piccolo numero no? da qualche decina al centinaio eh, e sono diciamo così, già noti eh, alla CPU già noti al programmatore mm? eh, non hanno bisogno eh, all'interno della CPU fatemelo dire così non esiste la Bus, le risorse si conoscono tutte eh, direttamente okay? Quindi la 1 sicuramente no, perché per due motivi, i registri non hanno un indirizzo, non ne hanno bisogno, dentro la CPU non c'è data spazio, questo serve per indirizzare risorse esterne alla CPU. Mm? Eh, I bus servono proprio per collegare tra di loro la CPU alle altre periferiche, quindi internamente la CPU non ha senso, quindi l'altra bus non, non ha nessun impatto sul numero né sulla dimensione dei registri nella CPU. Due, la capacità totale della memoria interna, questa è la risposta giusta, sì, eh, perché corrisponde al numero di celle numero di celle massimo che potrò mai indirizzare e se una cella non ha un, un indirizzo di memoria perché ho già finito tutti gli indirizzi di memoria a mia disposizione, è come se non ce l'avessi perché la CPU non ci potrà accedere quindi questa è la risposta giusta la risposta 3 eh, la capacità totale della memoria di massa eh, la memoria di massa sarebbero i dischi, sarebbero facciamo dischi nel senso di hard disk, nel senso di SSD, eh, potrebbero essere le chiavette USB gli eh, altri tipi di periferiche di memorizzazione, questi qui eh, sono delle periferiche di output. di output, non direttamente collegati alla CPU, ad esempio la chiavetta USB è collegata attraverso la porta USB, e quindi eh, il loro contenuto non è indirizzato all'Underspass. Cioè, sicuramente in una chiavetta USB ogni cella ha un suo indirizzo, ogni, ogni byte che scrivete dentro la chiavetta, dentro un file, ha un suo indirizzo. Ma questo non è direttamente sull'Underspass, no? è eh, gestito dal sistema operativo che diciamo così, gestirà quella quantità di memoria attraverso la memorizzazione dei file, eh, ma non è un accesso diretto che la CPU può dire leggimi questa cella direttamente della chiavetta USB o del, o del mio disco di memoria. Quindi la quantità della memoria di massa disponibile non è limitata dalla dimensione della transpass, è indipendente. No? Io posso aggiungere una chiavetta in più e il mio sistema la riconosce, ma non, anzi se voi ci pensate la dimensione della memoria interna no, dei calcolatori va nell'ordine di alcuni gigabyte ok? Eh, quindi magari avete computer con 8 giga, con 16 giga qualcuno con 32 giga chi ah, ah, diciamo così, vuole fare le cose in grande eh, byte di memoria interna ma poi invece la memoria di massa la ragioniamo invece sulle centinaia di gigabyte in su 500 giga un terabyte, due terabyte quindi è proprio sono ordini di grandezza in più che non sarebbero possibili come memoria interna del calcolatore mm. eh, la 4 è la supercazzola di turno eh, perché ovviamente eh, la massima risoluzione video supportata eh, non c'entra niente con l'altre spas, al limite quindi non c'entra niente eh, la quando il la CPU vuole diciamo così, scrivere o disegnare qualcosa sul video ovviamente dovrà trasferire dei dati verso la scheda video eh, ma poi la, la, la, la risoluzione video dipenderà, dipende dalla quanta memoria c'è nella scheda video no? dipende dalla memoria della scheda video e dalla potenza della GPU di GPU non ne abbiamo parlato è il processore che c'è internamente alle schede video no? però questo non c'entra assolutamente nulla con, ehm, con l'Ultra perché è tutta la scheda video che ci pensa a generare l'output. quindi qui abbiamo fatto tutto il ragionamento l'unica cosa ovviamente che era richiesta in sede d'esame era indicare il numero 2 e basta ok? Eh, sì, numero 2 passiamo all'esercizio successivo che era un esercizio sulla diciamo così, teoria di programmazione, eh, in cui veniva chiesto cosa si intende con i tipi di dato immutabili, e fornire alcuni esempi relativamente al linguaggio Python, chiaramente sui tipi di dato immutabili. Ehm, cosa possiamo dire? Il eh, tipo di dato immutabile no? eh, potrebbero essere i dati immutabili, i tipi di dati immutabili. Sono quelli per cui una volta assegnato un valore iniziale, iniziale, non è più possibile modificare il contenuto del valore della variabile. Quindi posso dare un valore iniziale, ovviamente, a, un, a una variabile di un tipo immutabile, ma non, una volta che ho dato questo valore non lo potrò più modificare aggiungendo un pezzo, togliendo, incrementando il valore, eccetera, eccetera. Gli esempi in Python sono le stringhe e tuple, eh, che sono i due tipi per loro natura immutabili. In realtà ci sarebbero anche i numeri. Uh, interi eh, oppure floating point che eh, sono immutabili ma essendo valori semplici non me ne accorgono quando, quando, quando modifico un numero in realtà ne sto creando uno nuovo e sto buttando via quello vecchio così come faccio sulle stringhe ma diciamo che tecnicamente avere anche questa risposta probabilmente nessuno sarà venuto in mente ma andava bene così la cosa importante era in questo caso le uh, due cose importanti su questa domanda era di distinguere il valore iniziale rispetto alla modifica del contenuto uh, non è vero che sono variabili di cui non posso segnare un valore posso segnarlo ma solamente inizialmente quando la creo poi una volta che l'ho creato non posso più modificare e quindi io nel correggere questo avrei verificato se Uh, aveste diciamo così, fatto questa distinzione tra il valore iniziale e il valore i valori successivi della variabile che non sono permessi e poi citato stringhe tuple che sono eh, i, due, eh, i due esempi eh, di, i principali diciamo così, di dati immutabili che abbiamo conosciuto in Python. Ok, fatto questo... Eh... Quindi questa, addizione, questa aggiunta sui numeri eh, poteva anche non esserci, non sarebbe stato un problema diciamo, in fase di correzione, di valutazione. Ok, passiamo alla parte eh, di programmazione e quindi qui magari mi apro nel tab separato il nostro foglietto con, con, le, eh, con le funzioni se, se avessimo bisogno di consultarlo. Io adesso sto lavorando direttamente col browser ma anche dentro, dentro Respondus eh, questa stessa cosa funziona altrettanto. Una cosa che vi consiglio di, di, di verificare sempre, noi abbiamo messo questa leggenda che per ragioni diciamo, tipografiche di impaginazione è andata a finire nell'ultima pagina, però è importante perché, soprattutto perché definisce che cos'è una sequenza e che cos'è un contenitore, una sequenza può essere una lista, una tupla, una stringa, tutto ciò che può essere indicizzato per ordine, il primo, il secondo e il terzo elemento, i contenitori invece sono una cosa più ampia che comprendono anche gli insiemi dizionari. Okay? quindi fate molta attenzione quando, ehm, quando nel testo, nella spiegazione delle varie funzioni a un certo punto compare sec, sequenza, automaticamente dobbiamo ricordarci che questa, questa funzione può essere applicata eh, sia alle, eh, che ne so, alle, alle liste che, che alle stringhe eccetera eccetera no? Eh, anche qua, este, questo primo blocco per tutti i contenitori e per tutte le sequenze dà delle funzioni di utilità generale per tutti, che non sono poi più ripetute nelle varie parti, nelle vari capitoletti di stringhe, liste, eccetera, eccetera. Così come la seconda cosa a cui fare attenzione, noi abbiamo cercato di, fare, diciamo, di essere molto precisi nello scrivere ehm, usare il verbo quando, quando compare il verbo restituisce. Eh, significa che quella funzione restituisce un valore, quindi crea di fatto un nuovo dato, un, in questo caso una nuova stringa ovviamente lo crea e, e lo restituisce come valore. Mentre invece, eh, ad esempio, quando, abbiamo, eh, quando non usiamo restituisce, quindi ad esempio, ad esempio questo clear, elimina gli elementi, significa che li elimina direttamente nel contenitore, nella lista che, eh, che ho usato come, come argomento. Eh, e quindi modifica la lista. Quindi cioè, come regola generale dove, avete, dove vedete scritto restituisce significa che eh, quella funzione ha un valore di ritorno e questo valore di ritorno di solito è la copia, una nuova coppia, una nuova struttura dati contenente il valore che vi interessa. Quando non c'è restituisce di solito ehm, eh, viene modificata la lista o la struttura dati. Il qua dice rimuove l'ultimo elemento vuol dire che lo rimuove dalla lista L non che restituisce una nuova lista senza più quell'elemento ok? quindi facciamo attenzione a, a, questo, a questo verbo qua no? index restituisce e quindi non modifica qui c'è scritto rimuove quindi vuol dire modifica e poi di conseguenza non ritorna nulla no? eh, non ritorna niente eh, molte domande eh, dicevano ad esempio ho ricevuto parecchie volte domande del tipo ma eh, se faccio dove è finito? Eh per esempio sulle liste, il sort, okay. il metodo sort, eh, diverse, ho, ho, ho avuto diverse domande che mi dicono ma perché ho fatto un sort e non mi restituisce nulla? Okay. Mi, mi dà un none come risultato del sort? E certo perché vedete che qua c'è scritto ordine, non c'è scritto restituisce, vuol dire che non restituisce nulla perché rimescola eh, gli elementi che sono all'interno della lista stessa. E quindi, e, e quindi di conseguenza restituisce none come valore di ritorno, quindi se voi fate a uguale lista.sort questo a non contiene nulla. Quindi solo attenzi fate attenzione cioè a questa lieve differenza, la funzione restituisce qualcosa come sorted? sì, la funzione modifica il, i dati eh, come, come sort, in questo caso vedrete che usiamo un verbo diverso dal verbo restituisce. Uh, vabbè, questo ho approfittato solo per puntualizzare un pochino la chiave di lettura anche dei dettagli di questo foglio in cui ovviamente abbiamo cercato di condensare il più possibile e, e quindi in qualche modo bisogna uh, diciamo così, fare attenzione alla leggenda ok, passiamo all'esercizio di programmazione uh, che proviamo a risolvere insieme uh, non sto a ripetere il testo perché l'avete già letto e ragionato sicuramente in fase in fase di, di, di simulazione d'esame oppure nelle giornate successive ehm, ci ricordiamo solamente che noi abbiamo eh, ci viene dato questo file di testo in partenza che ha, è denominato carte.txt no? spiegato nel testo provo a ingrandire, purtroppo rimane sempre questo bordo sinistro antipatico eh, che non si può diciamo così, eliminare più di tanto perché, questo, questo blocco qua non riesco a cancellarlo, purtroppo. Eh, vabbè, però, è fatta così la struttura del, dell'applicazione. Qui, se cioè, questo un pochino lo posso allargare il blocco col programma. Allora, noi abbiamo il file carta.txt. Eh, diciamo così, per abitudine, io la prima cosa che faccio è dare un'occhiata ai file che mi hanno passato. Quindi, possiamo fare una prima istruzione eh, semplicemente di eh, con eh, print. Di, ehm, eh, dunque lo open carte.txt in modalità di lettura.read, .read quindi un'unica istruzione apro il file leggo l'intero contenuto del file come una stringa e stampo questa stringa eh, e questo mi permette con verifica risposta di visualizzare in fondo il contenuto del file eh, così lo vedo completo, se mi servisse no, vederlo completamente ce l'ho qua a disposizione eh, in realtà nel testo del, dell'esercizio c'era già un esempio no, di quelle che potrebbero essere alcune linee del file hm? ma no, no, non sono tutte, quindi se ho il dubbio di che cosa c'è nel file, voglio vederlo esattamente voglio vedere che cosa contiene, quanti spazi ci sono eccetera eh, ve lo cavate tranquillamente con una riga di codice in questo modo Fatto questo possiamo eh, cominciare a ragionare sul, sul programma vero e proprio. Quindi eh, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eh, acquisire il mazzo di carte e per ciascun mazzo di carte capire qual è l'oggetto da prendere sulla base delle, delle due regolette che sono state indicate nel testo. Eh, come possiamo eh, rappresentare la, la difficoltà no, di questo esercizio? Soprattutto era capire come rappresentare l'informazione. Quindi io ho eh, degli oggetti e questi oggetti sono, possono essere gli oggetti fisici oppure gli oggetti rappresentati nelle carte. Ogni carta rappresenta due oggetti, in questo caso la bottiglia e il topo, la sedia e il, il fantasma. Quindi ogni carta contiene due oggetti. E poi ho gli oggetti fisici, questi cinque oggetti fisici. Allora, io devo avere una rappresentazione, posso scegliere che rappresentazione usare per gli oggetti. Potrei anche usare direttamente questa, una stringa di due caratteri che mi rappresenta l'oggetto, quella che è già rappresentata nel testo. Oppure potrei scegliere di rappresentare un oggetto che so come una tupla, la cui prima componente è... Il, il tipo, la seconda componente è il colore oppure con un dizionario che ha due chiavi, un dizionario è un record il cui primo campo, la prima chiave è nome e la seconda chiave è colore. però sempre in base al principio di manteniamo le, le cose il più possibile semplici, eh, io direi di usare la stessa codifica che c'è qua, ok? Eh, poi, ovviamente, dovrò stampare. Come eh, fa vedere per esteso i nomi degli oggetti quindi ho bisogno di eh, salvarmi da qualche parte la relazione che c'è tra eh, la codifica dell'elemento quindi il fatto che T maiuscolo eh, sia il eh, che era il, T, il topo no? e A minuscolo sia azzurro allora io comincio a salvarmi per primo queste informazioni Questo, questa print la teniamo commentata non ci serve più però se se ci dovesse servire, se avessimo un dubbio, ce l'abbiamo già scritta lì, la teniamo come commento. Allora, eh, il passo successivo, dicevo, è poter, possiamo definire quelli che sono eh, i, ehm, i, come chiamano, i tipi di oggetti, il pezzo fisico da prendere, eh, i nomi delle carte i pezzi corrispondenti, quindi il nome dell'oggetto, che eh, possiamo definire, usare appunto, eh, il fatto che l'f sia un fantasma eh, mi creo un piccolo dizionario eh, che eh, t sia il topo per ricordarmi i nomi dei pezzi avrò eh, che eh, p è poltrona essendo dizionario non mi, non mi importa dell'ordine in cui inserisco gli elementi poi avrò eh, abbiamo detto fantasma topo poltrona eh, bottiglia e infine eh, avrò eh, dunque cosa che mi manca il libro L per libro ok così come poi posso avere il colore che questi sono quelli che dov dovrò poi stampare quindi il colore sarà per bianco poi avrò l'r per rosso r minuscolo apice rosso poi avrò eh, l'a per azzurro non ho, chiam ho chiamato azzurro e non blu per non avere il conflitto con b di bianco eh, e poi avrò dunque bianco rosso azzurro grigio g di grigio e infine il quinto colore eh, bianco rosso azzurro grigio il verde B di verde chiusa graffa quindi per tranquillità vogliamo fare una print di nome e una print di colore e vediamo che cosa esce no? Da questo programma in cui ho semplicemente definito due dizionari che si ricordano sulla base delle sigle, dei, dei nomi e dei colori eh, e sono queste eh, il, le risultanze, quindi dovrebbe essere corretto. Ok, eh, anche qua posso metterci un bel commento. Vado avanti col programma e posso ricordarmi che gli oggetti fisici, diciamo oggetti, cosa, quali sono allora questi oggetti possono a questo punto io li posso memorizzare in una lista gli oggetti fisici che fanno parte del gioco poi le carte le leggerò dal file ma gli oggetti già li conosco sono la bottiglia verde sono il topo grigio sono la ehm, cosa rimane? il fantasma bianco il libro azzurro e ehm, bottiglia, toppo, fantasma, libro e poltrone, la poltrona rossa questi sono gli oggetti fisici che esistono li ho rappresentati come lista di 5 elementi l'ho fatta come lista, potrebbe essere anche un set diciamo così, non, non, non cambia molto ciascuno dei quali è rappresentato con questa codifica a due lettere che tra l'altro è la stessa codifica che troviamo nel file Ok? quindi questa è l'informazione di base poi abbiamo chiaramente il nostro nome del file che sarà carte.txt che abbiamo visto prima e poi finalmente possiamo cominciare il nostro programma. Eh, magari definiamo una funzione main in cui lavoriamo e dentro questa funzione main eh, la prima cosa che dobbiamo fare è leggere il mazzo di carte. Quindi mazzo uguale, per come esamina, faccio una funzione, leggi mazzo a cui passo il nome del file questa funzione leggimazzo ovviamente me la definisco sotto leggimazzo come vi ho detto più volte eh, vi, eh, è, è opzionale usare le funzioni quindi fatelo se vi trovate comodi altrimenti scrivete direttamente il codice nel main eh? o nel, nel blocco principale nome file allora che cosa farà la funzione leggi marzo come prima cosa legge il file l'input file faccio un open nome file in modalità di lettura eh, ovviamente questo come sempre dobbiamo mettere dentro un try catch eh, try except scusate except io error se ci fosse un io error dovrò stampare impossibile aprire il file e poi uscire dal programma eh, se invece va tutto bene continuo la funzione mi ricordo di chiudere il file e poi in mezzo ovviamente avrò la lettura del file stesso del mazzo quindi il mio mazzo sarà una lista di carte Okay. Um, che parte vuota e poi man mano che leggo le righe del file, while line for for line in, input file, devo andare a separare le carte dal file. Quindi potrò avere le due carte che sono eh, cosa sono? Eh, prendo la linea, faccio uno strip per togliere il capo e poi posso fare uno split per separare i due elementi, quindi in questo caso dovrei avere ad esempio, no, lo scrivo come commento, carte, eh, dovrebbe essere una lista che come primo elemento ha TV, tr e poi come secondo elemento bv, quindi dovrebbe essere una cosa del genere, eh, tr e secondo elemento bv se non sono sicuro che sia così faccio in fretta, metto una print e me lo faccio stampare a questo punto non stampa più il contenuto del file ma stampa il contenuto della variabile che ho appena letto eh, proviamolo così mi manca solo più la chiamata al main finale verifica risposta e così verifichiamo subito uno che non abbiamo fatto errore nell'apertura del file e due cosa abbiamo letto effettivamente dal file eh, eh, lo, lo consiglio veramente, man mano che scrivete codice anche poche righe per volta, provatelo subito e cercate di vedere che cosa sta facendo il programma perché poi magari uno si è dimenticato uno spazio oppure si è confuso tra stringa e lista e, e poi va avanti col programma e, e, e si creano dei problemi dopo che sono in realtà erano dovuti a un errore magari anche stupido prima. Okay? Quindi questo è ciò che pensavamo di avere. Allora, quindi ciascuna eh, ciascuna carta letta sarà una lista di due elementi questi due elementi sono stringhe di due caratteri ciascuna ok, io questa lista la posso benissimo accodare mazzo.append delle carte che ho letto quindi il mio mazzo sarà una lista lunga di carte ciascuna carta è una lista di due elementi questi due elementi sono i due oggetti presenti su una carta su ogni carta sono presenti sempre due e due soli oggetti mh? per definizione allora se faccio così eh, nel main posso aver letto il mazzo e vediamo un attimo che cosa salta fuori metto una print nel main dopo ovviamente se mi ricordato di fare il return del mazzo altrimenti vedrai un none e eh, no, perdono, il return l'ho fatto dopo la, dopo la close, se no la close non verrà mai fatta return mazzo verifica risposta e mi farà vedere la stessa cosa di prima, ma sotto forma di lista. Vedete, che c'è la lista grande che contiene tante liste piccole. Questa è la rappresentazione del mazzo, la più diretta, la più immediata che, che mi è venuta in mente, essenzialmente, senza fare troppi, eh, troppe complicazioni. Okay? ok, siamo arrivati qua. Adesso è, più, è facile perché basterà prendere una carta sola del mazzo, una carta per volta, scusatemi, e ragionarci sopra. Quindi a questo punto posso fare un ciclo for carta in mazzo. Eh, sì, in realtà, carte non è tanto bello perché la carta, scusatemi, eh, ragiono sulla, sulla legge mazzo. La carta è una sola, quindi fatemela chiamare singolare. Il fatto è che la carta contiene due oggetti, due figure, hm? quindi, però il, il plurale effettivamente non era molto adatto. Ok, ma è un dettaglio, è chiaramente, questo è il nome della, della variabile. Allora, for carta in mazzo. Quindi prendo una carta per volta e da questa carta devo capire qual è l'oggetto, eh, diciamo così, trovo oggetto dato da quella carta. Quindi tutto si baserà su una funzione trovo oggetto e una volta che ho trovato l'oggetto, potrò a questo punto scrivere il messaggio che, che, che devo scrivere. Print. Uh, mi, allora andiamo a vedere che cosa devo scrivere dovrò scrivere carta due punti freccia prendere due punti ok allora scrivo carta due punti la carta è fatta due, di due parti ok quindi la prima parte è uh, carta di zero è fatta di un nome e di un colore quindi il nome è nella posizione 0 e per stamparlo quindi carta di 0,0 sarà che ne so, la B nel caso di una carta di tipo BV io ovviamente non voglio stampare posso stampare B eh, ma dovrei stampare bianco o ad esempio posso stampare al posto di F devo stampare fantasma allora come faccio a convertire la F in fantasma? Eh beh, accedo al dizionario nome nome di carta di 00 spazio stessa cosa per il colore colore del secondo carattere del primo elemento della carta quindi carta di 0 è sempre il primo elemento eh, però prendo il secondo carattere e di questo accedo al, al vettore colore poi quindi ho stampato la prima carta più, vado a capo quindi cioè, continuo su una, su una print server successiva eh, la seconda carta sarà circa uguale a quella precedente vorrei fare copia e incolla ma se sono sotto respondus non posso quindi dovrò riscriverlo per fortuna non è tanto carta di 1, 0 questa volta quindi il primo elemento il primo elemento Carta di 1 è il secondo oggetto che sta sulla carta 0 è il primo carattere, quello che rappresenta il nome. Eh, spazio, colore. Quindi altra chiusa, graffa, è aperta graffa, è chiusa. Eh, colore di carta, carta 1. 1. Allora, vediamo per ora questo trovo oggetto ovviamente non c'è ancora, quindi la commentiamo per non avere un errore, e vediamo che cosa stampa a questo punto, sempre sulla base del concetto che facciamo un pezzettino e lo verifichiamo, e quindi mi sta stampando, vado in fondo, un errore, dunque manca una chiusa graffa alla linea 18, la chiusa graffa, allora aperta graffa, chiusa graffa, aperta graffa, cosa ho sbagliato qua? aperta graffa aperta quadra aperta quadra chiusa aperta chiusa chiusa chiusa graffa ecco qua lui mi dice che si aspetta una chiusa graffa in realtà quello che manca è una chiusa quadra a ah, ah, ben guardare ok quindi a questo punto ok mi stampa carta topo rosso più bottiglia verde eh, che sappiamo che era la prima riga del file bottiglia bianco più libro grigio chiaramente bottiglia bianco anziché bianca ma fa lo stesso così, la, la declinazione del genere non ci interessa okay? quindi siamo riusciti a stampare la prima metà adesso dobbiamo stampare l'oggetto anche la stessa cosa per l'oggetto per l'oggetto ovviamente dovrò definire la funzione trovo oggetto che mi definirò qua sotto dato una carta mi restituisce un oggetto e quindi fa tutti i controlli che deve fare allora, eh, quali controlli deve fare? beh, applichiamo le regole la prima regola dice se nella carta è rappresentato uno dei pezzi fisici nel colore corretto allora quello è l'oggetto da, da indicare quindi andrò a vedere se il primo oggetto nella carta quindi il topo rosso è uno degli oggetti fisici? no il secondo oggetto della carta, la bottiglia verde, è uno degli oggetti fisici? Sì. E allora questo è l'oggetto da restituire. In questo caso. Allora, come faccio a, a, a verificarlo? Beh, è molto semplice, perché io ho l'oggetto, se carta di zero, in oggetti. Io ho la lista degli oggetti, e quindi basta semplicemente controllare se quell'oggetto lì, bottiglia verde, appartiene agli oggetti sì o no. Se sì lui è l'oggetto che, che voglio return, return, carta di 0 altrimenti, altrimenti eh, controllo se lo sia la carta di 1 cioè il secondo oggetto tra quelli disegnati, nel file, eh, disegnati sulla carta sappiamo dal testo che non capiterà mai che entrambi gli oggetti disegnati no, appartengano agli oggetti fisici che altrimenti non avrebbe senso return, carta di 1 ok, quindi in questo caso abbiamo soddisfatto la prima regola la prima delle due regole se la carta è rappresentata direttamente negli oggetti cioè se il primo oggetto presente nella carta è tra gli oggetti fisici oppure, questi due punti non c'entra oppure il secondo oggetto rappresentato nella carta è tra gli oggetti fisici allora ho trovato l'oggetto che devo restituire e te lo restituisco qua come carta altrimenti altrimenti eh, il lavoro è da fare un pochino più complicato, devo trovare, devo applicare la regola 2 e la regola 2 mi dice se i due pezzi fisici sono presentati entrambi nel colore sbagliato che è il nostro caso perché altrimenti l'avremmo già catturato sopra allora il pezzo da identificare sarà, e questa è la frase chiave, l'unico pezzo che è diverso sia come forma che come colore dai pezzi illustrati nella carta allora a questo punto ci conviene eh, ragionare al contrario. Ci chiediamo, ok, ma eh, devo restituire un topo grigio? Supponiamo che siamo nella carta di destra ovviamente, no? perché la carta di sinistra abbiamo visto che si applica la prima regola. Nella carta di destra non si applica la prima regola perché il fantasma grigio non esiste tra gli oggetti, la poltrona blu, azzurra, non esiste tra gli oggetti. Quindi vado nella regola 2 e mi chiedo, Devo restituire il topo grigio? No, perché qui ho qualcosa di grigio. Devo restituire la poltrona rossa? No, perché qui ho una poltrona. Devo restituire il libro blu? No, perché la... qui ho un oggetto blu. E così via. E quindi per esclusione mi rimarrà di nuovo per coincidenza la bottiglia verde. Ok? Quindi, um, mi conviene prendere uno per uno questi cinque oggetti e di ciascuno chiedermi «Sei tu? Sei tu quello che soddisfa questa caratteristica?» se sì, sì ti ritorno altrimenti no quindi comincia a ragionare sugli oggetti anziché sulla, sulla carta eh, quindi cosa vuol dire? vuol dire che a questo punto io mi chiedo sui singoli oggetti for oggetto in oggetti quindi apro un ciclo qui dentro e mi chiedo se l'oggetto soddisfa i vincoli quali sono i vincoli? i vincoli sono che eh, il colore ...di quell'oggetto sia diverso dai colori sia della prima che della seconda carta. E idem per il nome. Quindi l'oggetto di 0 ...che è il nome dell'oggetto, quindi fantasma... ...deve essere diverso dal nome dell'oggetto della prima carta... ...carta di 0 0 indica il primo oggetto zero, e il secondo 0 indica il nome and oggetto di 0 sia diverso anche dal nome dell'oggetto della seconda carta l'oggetto rappresentato sulla seconda carta quindi dentro il eh, secondo oggetto rappresentato sulla carta quindi carta di 1, 0 perché indica il nome and, poi vado a capo quindi apro una parentesi per poter andare a capo uh, and uh, la stessa cosa sui colori, oggetto di 1, un, cioè oggetto ricordiamoci che è una stringa di due caratteri, ok? quindi oggetto sarà qualcosa tipo, metto un commento, oggetto sarà qualcosa tipo topo verde, ecco. eh, quindi di 0 e di 1 va a prendere il primo e il secondo carattere, mentre carta ricordiamoci è quella lista di due elementi. Quindi faccio lo stesso controllo sul colore, se il colore dell'oggetto è diverso dal colore della prima carta, del primo oggetto rappresentato sulla carta, e il colore dell'oggetto, oggetto, oggetto di 1, è diverso dal colore del secondo oggetto rappresentato sulla carta, quindi il secondo oggetto rappresentato sulla carta è carta di 1, il suo colore è 1, se sono vere tutte queste cose, allora ritorno all'oggetto perché questo oggetto soddisfa il vincolo di avere tutti i nomi diciamo così, e tutte le forme e tutti i colori diversi rispetto a quelli presenti sulla carta eh, se non dovesse succedere possiamo non so, fare un return none, oppure un errore, quello che volete non dovrebbe mai capitare qua, no? non capita mai non capita mai ovviamente se, abbiamo, se non abbiamo fatto errori noi di, eh, di, eh, l'implementazione e se non ci sono errori nel file di partenza, ok. Eh, questa è la parte difficile, diciamo così, dell'esercizio. Se funziona, lo verifichiamo subito andando a togliere questo commento alla chiamata della funzione aggiungendo una print a questo punto di eh, dunque vediamo se cercherò di stampare nel formato giusto freccia prendere due punti ok. quindi metto un end uguale vuoto in modo da non andare a capo sulla print precedente e qui stamperò freccia spazio prendere due punti e a questo punto lo stesso lo stesso trafila ci sarà il nome dell'oggetto 0 spazio graffe, colore quadre oggetto quadre. 0 Ops è messo lo metto dentro le quadre, ok. Quindi questa stampa in più funziona se la trova oggetto, trova l'oggetto corretto. Proviamo a vedere, verifica risposta errore sulla linea 19 sempre sulle f string sulle parentesi e come sempre ho dimenticato una chiusa quadra eccola qua Quindi andiamo a vedere in fondo altro errore alla riga 19 allora vedete che qua quando ci sono delle eccezioni può darsi che compaia più di una riga qui vuol dire l'eccezione er è la riga 19 che è stata chiamata a sua volta dalla riga 51 quello che ci interessa è sempre l'ultima riga in questo caso, oggetto is not defined, perché manca una G. Riga 19, oggetto, eccolo qua, manca una G nel nome della variabile. Ok, altri problemi, B. vabbè ah certo. Qui mi dice, mi sta dicendo, key error B. Non lo sto facendo apposta, però ehm, sono contento che saltino fuori degli errori, perché... È normale, diciamo così, durante lo sviluppo del progetto dobbiamo anche imparare a riconoscere chi error vuol dire che io ho usato una chiave in un dizionario che non, che non esiste. E perché mai? Beh, ad esempio, B è, è la chiave del, della bottiglia, però io l'ho usata nel dizionario colore. Perché è, è sbagliato qua, anziché oggetto di 0, che sarebbe la prima lettera, devo prendere oggetto di 1, cioè la seconda lettera, quella che rappresenta il colore. Eh? Quindi. Come sempre sono stato stupido io, ho sbagliato semplicemente. Ci sta, adesso corretti questi errori, prendiamo in uno caso poltrona verde più libro azzurro. Direi che il eh, libro azzurro è uno dei cinque oggetti, e quindi giustamente mi dici di prendere lui. Ne prendo un'altra casa, eh beh, di nuovo poltrona rosso più dopo azzurro è la poltrona rossa, prendiamo un altro caso perché eh, vediamo se si applica la regola 2. Poltrona bianca più libro grigio, in questo caso si applica la regola 2 perché nessuno, nella poltrona bianca né il libro grigio, è tra gli oggetti fisici. E allora cosa devo prendere? L'unico oggetto che non è una poltrona, non è un libro, non è bianco e non è grigio. E l'unico che soddisfa tutti questi piccoli è la bottiglia verde. Um e così via quindi abbiamo tutte le stampe poltrona grigia bottiglia bianca eh, non esiste e quindi mi restituirà il non il topo perché è grigio mi restituirà il libro infatti il libro azzurro questo come dicevo il giusto per dargli un'occhiata abbiamo ancora lasciato in mezzo le print che potremmo recuperare nel caso in cui qualcosa andasse storto ma eh, come vedete il programma è stato nel limite delle 50 linee di codice quindi tutto sommato non era particolarmente lungo magari non era particolarmente semplice perché direi che questa, questa funzione qua del trovo oggetto, richiedeva un po' di ragionamento diciamo così sulle regole del gioco e come mappare le regole del gioco sulle strutture dati che ci siamo costruiti strutture dati che ho mantenuto in questo caso molto molto semplici perché abbiamo una lista di oggetti e il mazzo a sua volta è una lista di carte ciascuna carta è una piccola lista diciamo così di, di due elementi abbiamo dovuto fare un pochino di ginnastica un pochino di acrobazie con l'indice perché a questo punto è una tabella no? una lista di liste quindi avrò un primo indice che mi indica il, il primo o il secondo eh, elemento della carta e eh, questo è sbagliato adesso che vedo no è giusto che okay quindi il primo mi indica se sto parlando del primo elemento o del secondo oggetto disegnato sulla carta il secondo indice se è 0 mi rappresenta il tipo se è 1 mi rappresenta il colore quindi con un po' di eh, diciamo così, acrobazie sui, sugli indici ho poi usato i dizionari il dizionario nome il dizionario colore solamente nella prima vedete che questi dizionari li ho usati solamente qua in queste tre righe il dizionario nome il dizionario colore li ho usati solamente per mettere in bella la stampa in tutto il resto del programma non mi sono serviti, ho lavorato direttamente con la codifica di due caratteri. Questo è ovviamente un modo, forse uno dei più semplici, ma ovviamente non è l'unico, ci sono altri almeno 100.000 modi di risolvere questo esercizio. Quindi a questo punto vi posso poi con condividere no, questo codice in modo che possiate anche eventualmente provarlo, eh, ma soprattutto, magari può essere interessante... Eh, che voi condividiate ciò che avete fatto se, se, soprattutto se non vi viene o se avete trovato le soluzioni diverse le possiamo confrontare le possiamo discutere insieme eh, per amor di cronaca eh, diciamo che pur chiacchierando insieme raccontando diciamo, così tutti i dettagli eh, avremmo ancora avanzato mezz'ora di tempo per l'esame eh, eh, soprattutto la parte teoria, come avete visto l'abbiamo fatta due volte, ci abbiamo ragionato, abbiamo scritto, anche qua diciamo, non abbiamo solamente scritto il codice ma abbiamo anche commentato, ci abbiamo ragionato sopra e complessivamente è passata solo un'ora rispetto all'ora e mezza che abbiamo a disposizione, questo anche diciamo così, per darci un minimo dimensionamento di quello che potrebbe essere la, la, la durata dei 90 minuti d'esame, che eh, dovrebbe essere relativamente fattibile, soprattutto se uno imbrocca, diciamo così, facilmente, la strada giusta per la soluzione. Ovviamente non ho messo in conto il tempo che serviva per leggere e capire il testo, e questo sicuramente richiedeva 5-10 minuti eh, tutti, perché una buona comprensione del testo mi permette già, secondo me, di impostare il, la soluzione, diciamo così, in un modo proficuo, no? E senza dover fare troppi tentativi o, o cose a caso come a volte eh, diciamo così purtroppo mi capita di vedere. Va bene, eh, io chiuderei qua, eh, quindi vi potete confrontare la soluzione che ho fatto io con la soluzione che avete fatto voi per le parti teoria. Sapete che sul portale sempre su Exercise ci sono anche altre simulazioni, altri esercizi proposti da altri docenti, quindi li potete fare tutti ovviamente, eh, sono cioè, tutti ugualmente validi e sapete che la tipologia dell'esame ormai diciamo così, no? è, è consolidata, non si sposterà più da questa modalità. Eh, grazie ancora, arrivederci a tutti.